Quando abbiamo saputo che portavano i buoi a Raduno a Cavriago, li portavano in Germania. Noi abbiamo dato l'assalto una notte con i SAP, tutti i partigiani della resistenza, abbiamo, ci siamo organizzati tramite due paratori, quelli che li portavano a Raduno, e siamo andati sino in montagna a portarli. 110 buoi. È stata una cosa grande grande perché è stato un sacrificio enorme. La strada del Rubianino allora c'erano due siepi alte, tre metri, quei di bianco spino, tutto scuro, e si andava così come era possibile. E il problema era cominciare a avviare questi buoi, perché è una cosa molto... Mm. l'abbiamo curata nel senso che questi... Qua che portavano i buoi ci hanno insegnato ci leghiamo quattro per le corna con la fune quelli che avevano la coppa grossa che avevano lavorato quelli che avevano portato in gioco e dice li mettiamo davanti e poi lasciamo andare tutti gli altri e partiamo e siamo arrivati a Ceredolo dei Coppi i sentieri i cosiddetti partigiani erano conosciuti più delle strade. E siamo arrivati a Cerrello dei Coppi con tutti i buoi, che poi lì era il problema, portare un mucchio di bestie così era un problema. C'era anche mio fratello, le intendenze di finanza, lo chiamavano le dove distribuivano il mangiare, i vestiti. E lì abbiamo discusso un pochino dei buoi come dove metterli e gli abbiamo dislocati due o tre buoi ogni casa di contadini che i contadini gli sono serviti molto a arare il terreno perché il petrolio era requisito dai tedeschi, la benzina, non, non era possibile arare il terreno che i trattori e usavano questi buoi. Però ogni tanto qualcuno eh, c'era da mangiare, perché in montagna macellavano un bue, poi dopo viene distribuito dal personale addetto a dislocare.